Gloria a Dio, lettera agli ebrei, capitolo 10, dal versetto 36. Poi leggeremo il capitolo 11, sempre della lettera agli ebrei, dal versetto 1 al versetto 6. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima dice un'altra versione per ottenere la vita or la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di realtà che non si vedono infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi per fede comprendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di dio così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa benché morto egli parla ancora andiamo avanti al versetto 6 or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Gloria al nome santo del Signore. Abbiamo letto nei versetti precedenti, quelli iniziali, dice infatti voi avete bisogno di costanza, che non è una persona ma sta parlando di perseveranza nella prova. Perché non è un caso che Dio permette delle prove, delle difficoltà nella nostra vita, come è stato letto anche dalla sorella, che questi discepoli mentre stavano sulla barca all'improvviso è arrivata questa tempesta. E questo purtroppo, no purtroppo, eh, accade anche a noi, eh, queste tempeste improvvise che possono essere una malattia o diverse malattie, patologie, ehm, problemi diversi. Ognuno di noi vive queste, queste difficoltà, fratelli. Ieri il fratello nella predicazione l'ha anche specificato. Dice, ognuno sembra che la prova personale sia sempre più grande di quella degli altri, ma non è così. Ognuno di noi ha le sue prove e le sue difficoltà che pesano, pesano nei propri cuori. Poi dipende molto dalla nostra fede, fratelli e sorelle, che viene messa alla prova. Dice qua al versetto 39 del capitolo 10 degli ebrei, ora, ah, scusate, il versetto 38, ma il giusto per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora questo tirarsi indietro non significa, quando noi arranchiamo nelle prove, che magari andiamo avanti a fatica, ci stanchiamo, il Signore non sta parlando di questo, ma sta parlando solamente di, di momenti che proprio noi decidiamo di non seguirlo più, di non volerne sapere più niente, ma questo non è il caso nostro, fratelli, noi non stiamo in questa condizione, noi stiamo qua per cercare il Signore, per aspettare un suo divino intervento e grazie a Dio, nonostante tutte le fatiche, tutte le difficoltà, siamo qui alla sua presenza e questa è già una cosa che è gradita davanti a Dio, dice or, se, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, or senza fede dice è impossibile piacergli al versetto 6, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano, tutti, nessuno escluso. Ogni tanto, o forse anche un po' spesso, è necessario che noi, eh, concedetemi la parola, rinnoviamo la nostra fede. O meglio ancora, la esaminiamo. È scritto nella parola di Dio. Ora, dice: Esaminatevi per vedere se siete nella fede. È buono che ogni tanto ci fermiamo e andiamo a controllare l'asticella della nostra fede, per vedere se in qualche modo. Questa fede è cresciuta nel tempo oppure eh, magari le difficoltà l'hanno un po' portata a scemare, a scendere. E non ci dobbiamo, fratelli, avvilire quando questo accade, ma dobbiamo solamente chiedere al Signore perdono e chiedere il suo aiuto. Di, come disse quell'uomo, Signore io credo, ma ti prego però vieni incontro alla mia incredulità, può succedere questo. Ed è difficile ammettere questa caratteristica, questa cosa che può verificarsi nella nostra vita, cioè è difficile specialmente per il nostro orgoglio dire io ho poca fede oppure dire davanti al Signore perdonami perché non riesco a credere e invece dobbiamo fratelli con l'aiuto del Signore considerare questo ed essere sinceri con noi stessi e con Dio. Quando vediamo che questa fede non è così eh, sincera, non è così reale, così viva, dobbiamo dirlo al Signore. Anche perché la fede, fratelli, siccome è certezza di cose che si sperano, produce in noi qualcosa di particolare e una di queste cose è la gioia beh se tu sei sicuro se io sono sicuro che il Signore mi risponde nonostante tutte le difficoltà che io supererò questa prova io posso già gioire adesso lo dice la parola di Dio delle cose che Dio mi donerà questa è certezza esaminiamo la nostra fede fratelli quando il Signore Gesù eh, ne tiene conto di questo quando andò da Tommaso gli disse non essere incredulo ma credente e questo è un po il pericolo fratelli della chiesa degli ultimi giorni cioè ritrovarsi una fede eh, debole lasciamo stare le dichiarazioni che vengono fatte le affermazioni quello che io posso dire quello che voi potete dire adesso si usa molto io non entro nel merito eh, nel giudizio ma si usa molto dire fare le dichiarazioni di fede io dichiaro questo e sono sicuro che avverrà poi magari non accade sapete perché non accade non perché il fratello o la sorella eh, hanno commesso magari la fede non corrispondeva bene alle parole mi capite vero quelle parole non erano accompagnate da una fede certa e allora i risultati poi non si vedono la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di realtà che non si vedono quindi quando noi ci accostiamo al Signore, dobbiamo avere, quando noi poniamo i nostri pesi, deponiamo i nostri pesi a Lui, dobbiamo avere la consapevolezza che Egli ne prende carico e interverrà. Dobbiamo avere questo, fratelli, nel cuore. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, è scritto, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. È importante, fratelli, focalizzare questo. Chi si accosta a Dio. Noi siamo così abituati a chiudere gli occhi e a pregare che a volte non ci rendiamo neanche conto che ci, a chi ci stiamo rivolgendo, fratelli. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E chi è il Signore? Beh, il Signore è il creatore di tutte le cose. Quindi non c'è una cosa troppo difficile per lui, come disse a Geremia, Geremia, forse un momento di sconforto, gli disse a Geremia, ma pensi che ci sia qualcosa di troppo difficile per me? E eh, anche il profeta era un uomo come noi, fratelli, aveva bisogno di incoraggiamento, come tu in questa mattina, come me. Abbiamo bisogno che la nostra fede venga incoraggiata. Abbiamo sentito nelle testimonianze, che il Signore quando vide quei discepoli che si affannavano subito ne ebbe compassione e si avvicinò a loro entrò nella barca e tutto si acquietò. e grazie a Dio perché il Signore lo fa al momento opportuno nel frattempo noi siamo chiamati a credere fratelli Signore aiutaci chi si accosta a Dio deve credere che Egli è la preghiera della fede, fratelli e sorelle. La preghiera della fede ci deve aiutare il Signore. In questo, parlavamo con una sorella qualche giorno fa, con una cara sorella, e parlavamo proprio di questo. Il Signore ci deve aiutare a credere fermamente nella sua parola. Vedete, ehm, come dicevo prima, noi siamo abituati ad andare alla presenza di Dio senza renderci bene conto a chi ci stiamo rivolgendo. Eh, vi ricordate Isaia, il profeta Isaia, quando, ma sicuramente Isaia era un uomo di preghiera, non è che era una, una persona così, ma a un certo momento Isaia va in preghiera e gli viene rivelata la santità di Dio. Vede il Signore assiso sul suo trono con questi angeli e Isaia rimane sconcertato da questo. Ma chissà quante volte Isaia era andato in preghiera. Ma in quel momento si rende conto, in maniera veramente, fratelli, marginale, perché se no, sarebbe morto all'istante, chi era il Signore, la sua santità. Quando vede veramente chi è il Signore, che il Signore gli apre un pochino gli occhi, dice, ah, lasso me, io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure che abita in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Cioè si rende conto a chi ci aveva davanti, scusate le frasi un po' un po' diretta, chi, a chi si stava rivolgendo. Fratelli, ma noi ci rendiamo conto a chi ci stiamo rivolgendo? Non abbastanza. Non abbastanza, fratelli. Se fosse veramente così, tanti atteggiamenti, tante parole, tante espressioni, non verrebbero usate, fratelli. che ci sarebbe un santo timore nel cuore di stare attenti a non ferire il fratello, a non ferire la sorella, a incoraggiare l'opera di Dio sempre. Ma quando non c'è consapevolezza, non c'è neanche timor di Dio. Quando Giobbe apriva la bocca continuamente contro il Signore, si metteva al suo livello, ma poi quando interviene il Signore che veramente gli parla, ma gli parla veramente, oggi si sente troppo dire il Signore mi ha parlato, mi ha parlato, ma poi non cambia mai niente. Quando il Signore parla, trasforma i cuori, fratelli. Quando il Signore mi ha parlato all'inizio della fede, pochissime parole, non temere, solo abbi fede. Quelle parole hanno trasformato la mia vita. Quando Dio parla, fratelli, basta una parola. E poi è successo anche nell'arco, non solo quella volta, il Signore mi ha dato grazia più volte di sentire quella voce, quelle frasi della parola di Dio, che il Signore continui, fratelli, a parlare ai nostri cuori, perché la parola trasforma, cambia, fratelli, ci illumina, gloria al Signore. È importante, fratelli, è riconoscere il Signore. Vedete, ci sono... Eh, non so se vi è mai capitata questa esperienza di avere un problema materiale, di conoscere una persona che aveva tutta la possibilità di intervenire e quindi siete andati da quella persona con una certa fiducia. L avete chiesto, poi avete visto che in realtà sì, le possibilità ce l'aveva, ma la volontà no. Questo è quello che accade col mondo. Bene, quando ci andiamo a rivolgere al Signore noi non solo sappiamo che dio può intervenire in ogni cosa e risolvere ogni problema ma sappiamo pure che egli desidera aiutarci ma tu e dio ce l'abbiamo questa convinzione quando andiamo ai piedi del signore a deporre un problema che pesa notevolmente nei nostri cuori ce l'abbiamo poi quella fede per dire Signore grazie, adesso l'ho messo nelle tue mani e tu per certo risponderai. Siamo sinceri con noi stessi, fratelli. Gloria al nome santo del Signore. Io in questa mattina voglio invitare te e me, con l'amore del Signore, a deporre veramente ogni peso ai piedi del Signore. Ogni peso. Ogni peso dice la parola di Dio, e il peccato che così facilmente ci avvolge. La fede è questa, fratelli. La fede non è speranza, è certezza di cose che noi stiamo chiedendo a Dio. È inutile che ci giriamo intorno, fratelli, è inutile che facciamo dei discorsi eh, che si avvicinano a questo argomento. No, la fede è questo. Quando Gesù andava dalle persone gli diceva, credi tu che io posso far questo? Le persone rispondevano sì, bene, sia fatto secondo la tua fede. Signore aiutaci in questo. Abramo, è stato parlato di Abramo, prima qualcuno di voi l'ha citato. Ebbene, Abramo, Dio aveva fatto delle promesse ed è scritto che egli non vacillò per incredulità davanti a quelle promesse, addirittura sperando contro speranza. Beh, non a caso è stato chiamato il padre della fede e ottenne quelle promesse, fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Il Signore aveva fatto delle promesse ad Abramo, bene, il Signore ha fatto delle promesse ad ogni uomo e donna che si trova su questa terra. Ci ha promesso la salvezza in Cristo Gesù, ci ha promesso il battesimo nello Spirito Santo. Ci ha promesso la pienezza dello Spirito Santo, i suoi doni, i ministeri, la sua assistenza. Fratelli, noi dobbiamo credere nel Signore. Se vogliamo, lo sapete, il popolo di Israele commise il peccato più grave non, non dando fiducia al Signore. Cioè non attesero fiduciosi l'adempimento del piano del Signore. E lì si crearono i problemi. Gloria al nome santo del Signore dice la parola di Dio gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione sapete perché? perché Egli ha cura di voi l'amorevole cura del Signore l'insostituibile cura del Signore però noi dobbiamo credere in questo fratelli non è che ogni volta che andiamo in preghiera deponiamo questi pesi poi li riprendiamo e andiamo avanti questa non è, questa non è la preghiera della fede questa è la preghiera dell'incredulità Sapete, la fede attira le benedizioni di Dio, fratelli. Noi non ci dobbiamo scoraggiare in questa mattina se sentiamo che questa lancetta della fede è scesa. Il compito della parola di Dio è quella di evidenziare queste cose e di incoraggiarci a confessarle al Signore. E Dio ci aiuterà in questo, dice non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa siano rese le vostre preghiere note a Dio in preghiera. Non ti angustiare per quello che sta succedendo, non ti angosciare, perché tu non sei solo, tu non sei sola, io e te non siamo soli, abbiamo il Signore, fratelli. E quella sensazione di solitudine che proviamo, perché la proviamo, fratelli, beh, questo accade quando non stiamo abbastanza attaccati al Signore oppure quando Dio permette delle prove se no non sarebbero prove vero fratelli? se noi potessimo affrontare quelle prove con, una, con la presenza di Dio forte nella nostra vita quelle non sarebbero difficoltà non sarebbero prove Elia si trovava nel deserto solo ma in quel deserto fu raggiunto dal Signore e quante volte il Signore ci ha raggiunto a noi fratelli a me, a te quando ci trovavamo in situazioni che noi non potevamo governare che non potevamo risolvere e il Signore si è accostato a noi ci ha aiutato, ci ha risollevato ci ha dato la forza per poter andare avanti Matteo capitolo 21 versetto 22 è buono che lo leggiamo insieme questo versetto molto importante Matteo capitolo 21 versetto 22 e poi ci avviciniamo fratelli alla conclusione Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Fratelli, noi dobbiamo stare attenti perché quando ci rivolgiamo al Signore, Egli è un Dio fedele, un Dio buono, amorevole, pieno di compassione. Quando parla dello Spirito Santo dice, ma se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni, ai vostri figlioli, quanto più, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Ci credi tu che il Signore è buono? Ci credi che il Signore è fedele? Che nessuno è come Lui, come spesso cantiamo? Allora abbi fiducia. Tu, non temere, come disse a quell'uomo, abbi fede. Gloria al Signore, forse c'è qualcuno ma sicuramente in mezzo a noi che ha bisogno di incoraggiamento, bene l'incoraggiamento è proprio questo, non temere, continua a confidare in me, abbi fiducia, perché colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Non, non abbiamo a che fare con l'uomo fratelli, eh, non abbiamo, noi non, non ci stiamo rapportando con una persona, ci stiamo rapportando con Dio ecco dov'è a volte l'errore lo sbaglio perché portiamo il signore al nostro posto magari non ci risponde è assente sta pensando ad altre cose ci sono problemi più grandi tutti i pensieri nostri perché gli Dio onnipotente che governa che guarda che vede ogni cosa quindi cari fratelli e care sorelle andiamo avanti perché il signore come diceva il nostro pastore Precedente. Non ha nessuna intenzione di abbandonarci, amen. È vero fratelli e sorelle, gloria al Signore. Concludiamo con Ebrei capitolo 4, versetto 16, proprio per concludere con un versetto della parola di Dio che ci insegna e ci aiuta ad accostarci a Dio nel modo giusto. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia vogliamo chiudere gli occhi e pregare alleluia gloria al nome santo del signore